Caeta, razza caina Maschi hanno il fatto pescatore e contadina Sparami comparisci con la raccia sempre corta Fatiglia e roba buona con infana ipocrisia Critichi la gente con malizia e gelosina Sinoic, roba con poveriglie per la via Non tiene maglia da nada per campa e pespita Ma di loro aposto posto fissa e casa baffita Prima di sparla, mette la mano in guglia, a Cacca la dignità se sì. scannano tra pareti, chi meglio cucina vince Ma tanto la vielle, buona pura mamma cinci Aite grazie, oh no, puoi zitta la a corta che ti sputi in faccia, l'udo arrogante